Va bene, bravissimo. No, ancora no? Sì, vai. Brava. Madonna vita. Mi sei buona? Buona? Oh, come mi chiamo io? Mamma. No, papà. Mamma. Papà. Papà, come si chiama tuo papà? Vitto. Oh. C'è un elfo lì, è un elfo di Natale. Oc occhio che ti guarda eh, l'elfo e dice tutto a Babbo Natale. Vittoria, Vito Vittoria, vieni qua. Ma perché rubi le cose di Natale? Questo vai uh. prendi buono. Mmm, uh, buono. Guarda buona prestata. Uh. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.